Politicamente scorretto, secondo me ho guardato il calendario degli incontri purtroppo non, non posso assistervi, ma ho avuto la sensazione che sia un laboratorio, un'officina, un cantiere alle porte di Bologna per mettere insieme persone con esperienze diverse e per come dire, aiutare i nostri, sempre i nostri neuroni a correre e a tenersi in forma, perché un neurone tonificato e tonico garantisce la libertà di chi lo possiede.